Parliamo di follower. Oggi sui social media la cosa importante è avere follower, è vero? Fino a che punto però? È importante avere un numero di follower elevato oppure che la qualità di questi follower sia migliore? Che ci siano dei follower che ci seguono, che siano attivi, che siano in qualche maniera coinvolti con la nostra pagina e che poi possano produrci qualcosa di più importante che un semplice like. Come dico in uno dei miei post, i follower non ci pagano le bollette. Che cosa vuol dire questo? In base al social media che noi stiamo utilizzando, abbiamo un target di follower. Bisogna valutare una cosa molto importante. I nostri clienti in che target rientrano? Se non avete fatto questo ragionamento, state sbagliando qualcosa probabilmente. Perché se io mi rivolgo a una clientela tra i 18 e i 24 anni, ma i miei clienti sono tutti sopra i 50, Molto probabilmente se utilizzo Snapchat o se utilizzo TikTok non sono sulla piattaforma giusta. Dovrò cambiare social media, dovrò rivolgermi a un social media che ha un pubblico diverso da questo. Come ad esempio può essere Facebook, come può essere Instagram. Ci avete pensato a questa cosa? Prima di fare strada sul social bisogna capire qual è il social media che fa per noi senza capire questo non potremo avere dei risultati apprezzati.